Grazie Presidente. Allora eh, sì, in effetti credo che sia corretta l'analisi anche dell'ultimo intervento, la, non è esattamente preciso questo ordine del giorno, diciamo che la Regione Lazio in realtà ha una competenza molto marginale, invece il governo nazionale con le prefetture è, è un, ha sicuramente una importanza su questo Uh, questo compito di coordinamento delle forze dell'ordine per il contrasto ai roghi tossici, io ricordo che è passata una mozione a giugno a mia prima firma contro i roghi co tossici che ha chiesto proprio un tavolo in interforze proprio su questo tema e si è attivato un tavolo del Comune di Rome che è stato chiesto alla Prefettura e stanno facendo riunioni proprio specifiche su questo tema. Non solo, eh, sappiamo l'impegno che c'è stato da parte di questa amministrazione di dover mettere anche un gruppo della polizia locale specifico eh, sul contrasto, allo sversamento illecito dei rifiuti che poi è la parte um, come dire, precedente alla, ai roghi tossici ed è il NAD, il Nucleo Ambiente Decoro. Tra l'altro ah, proprio oggi la sindaca ha postato un video relativo a un soggetto che sversava dei calcinacci Vicino a De Cassanetti, tra l'altro faccio un riferimento anche all'ordine del giorno precedente. Ehm, ricordo che attraverso le attività di indagine del Nard sono, è stata sequestrata un'area di oltre 2.000 metri quadri. Anzi, no, scusate, di 13.000 metri quadri per conto del Nard. Eh, ed è stata individuata una discarica eh, abusiva e dunque sequestrata con persone denunciate. Eh, così sono, ne, state, ne sono state trovate altre di discariche abusive è ovvio che il fenomeno è un fenomeno importante c'è bisogno dell'impegno che, che questa amministrazione sta mettendo su questo tema di, eh, di andare nel, avanti nella strada che noi abbiamo intrapreso però oggettivamente per come è scritto l'ordine del giorno e per le attività che in realtà questa amministrazione sta mettendo in campo a quest'ordine del giorno ci asterremo. Grazie.